nuovo video questo è un po' un aggiornamento di quello che ho fatto FK in questo mondo ho intanto costruito delle mura che continueranno per tutta questa pianura poi mi sono portato un cavallino una farma di lava infinita un ascensore, alberi, campana, un, praticamente uno spawner di villager per creare poi una farm del genere, poi ho cambiato di nuovo skin perché il gioco non mi ha salvato quella precedente, è fatta così. Ho aggiunto qualche altro materiale, poi ho creato una, una mini sala degli incantesimi e un cestino visto che la mia armatura di ferro si sta rompendo ho deciso anche, andando in miniera molto spesso di crearne una nuova, in diamante eccola comunque come ho promesso nel primo episodio farò un episodio in cui andiamo in miniera ovvero lo farò adesso si fanno un paio di blocchi verso sinistra più o meno 5 almeno così poi si contano 3 blocchi o 2 dal buco dove dovete entrare nuotate per entrarne nel buco e siete dentro praticamente entrando saremo accovacciati Magari non spaccando la pietra con la spada Adesso devo stare attento perché da qua ci sono già passato Ecco, finito i blocchi cavare dritto ecco ho già trovato i diamanti uno ecco quando sono un pirla e cado così però è servito perché se no questi non li vedevo bene facciamo che la redstone Anche se ne ho anche Ben troppa Facendo così Mi sono trovato diamanti Dietro la redstone Adesso Mi sono portato il secondo secchio Per fare cosa? Per fare la stessa identica cosa Per fare la stessa cosa no così ripetuto Per fare Ok a posto però aspetta che recupero quell'acqua lì meglio recuperare quest'acqua sarà una fonte infinita anche qua sotto un secondo secchio vabbè continuiamo e prat praticamente continuo finché non non mi alzo boh. mettiamolo così Ecco, trovate i diamanti. Nove in totale adesso. Visto? Scavatela sempre la redstone. Altri diamanti. Provvediamo anche a continuare il muro. Perché c'è un creeper lì in mezzo? Dalla vecchia registrazione sono passate ore letteralmente ho fatto un sacco di roba in questo periodo intanto ho incantato ho incantato il mio elmetto in diamante con protezione 2 qui c'è un altro piano in cui sopra qui ci completerò tutto il magazzino Qui c'è la sala degli incantesimi Fortuna 3 vabbè. Poi qui sopra C'è Un balcone Che continuerò Questo villager No Mi hai despawnato C'avevo uno zombie villager Con sopra un altro zombie villager Però io non so dove sono i funghi rossi Possono essere trovati facilmente nelle paludi e nelle isole dei funghi Ma si possono trovare anche nel nether per via delle scarse condizioni di luce I funghi rossi sono meno diffusi e più difficili da trovare rispetto a quelli marroni Qui ci sono i funghi marroni Fuga! Funghi rossi! Fuga! Oh. Ai! Ai! Abbiamo i funghi rossi! Ah, di qua! Avevo già i funghi rossi Debolezza Però come si fanno che si lanciano? Leo? Con la polvere da sparo Hola Adesso devo vedere se è corretto farlo così eccoli lì la scorsa volta non ero arrivato da qui non ero arrivato a questo villaggio ne ho trovato un altro Bene, adesso riporto questo villaggio a casa e per me l'episodio può finire qui.